Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi finalmente il giorno è arrivato che tanti di voi stavano aspettando, il giorno dell'estrazione eh, del, dei vincitori del contest, quindi andiamo a cercare il video, andiamo a cercare il video e vediamo chi sarà il fortunato vincitore di questo contest allora il video il video il video il video dove cazzo sta il video eccolo qui il video. allora vediamo un po vediamo un po qui ragazzi gli avete dato e eh? gli avete dato del brutto 638 like ve lo state proprio a litigare Man, vedi ho pure 7 dislike mamma mia allora ragazzi in primis eh, niente andiamo a vedere sti commenti sono veramente tantissimi ovviamente ragazzi le regole del contest ve le ho già spiegate quindi le sapete tutti il contest funziona che dovete avere il canale pubblico qualora e eh, allora il canale pubblico in primis i video piaciuti pubblici ovviamente l'iscrizione pubblica qualora venisse a mancare uno solo di questi requisiti passerò al prossimo quindi ragazzi fate bene attenzione a quello che faccio e innanzitutto mettiamo contest chiuso così almeno non, uh, non ci equivo equivochiamo quindi contest chiuso eh, vediamo un po' che so pure Conte sta chiuso guarda se mi tira fuori l'ora Bastardo Aspettate ragà eh? Allora sono le 16 e 34 Quindi mettiamo ore 16 No 19, che 19 in cazzo? 16 e 34 non tanto che scrivevo se sono fatte 35 però va bene ok salviamo e abbiamo il nostro link e andiamo sul uh, sulla pagina che ci farà l'estrazione allora ve lo dico in anticipo e starò dal terzo poi il secondo e poi il primo classificato perché questa classifica perché sono tre account diversi con tre soldi diversi tanti mi hanno chiesto quanti soldi hanno questi account allora ragazzi innanzitutto a cavallonato non si guarda in bocca eh, quindi eh, diciamo è un, è un contest in cui ho voluto premiare la vostra fedeltà e quindi non state lì a vedere certo non ci stanno mille dollari dentro l'account è ovvio, non è che vedo un account con mille dollari però come ho già detto estrarrò dal terzo al primo il primo ci saranno un po' più soldi il secondo ci saranno meno soldi rispetto al primo e il terzo ovviamente meno, meno ancora ragazzi e che altro dire? ve lo dico in anticipo, non ci sono completi perché non ci stanno completi non mi metto a fare completi cose. l'account ha un rango minimo dei soldi il radio bloccato a due e mezzo o a 3 e le statistiche al massimo tutto sbloccato e cazzi e mazzi ragazzi non ve lamentate perché è regalato quindi non rompete il cazzo e via siamo tutti più buoni è Natale, anzi a proposito è Natale auguri a tutti quanti Ok, ok, adesso a far la gola Quindi dai, estraiamo il primo E andremo subito a controllare Quindi estraiamo il primo Alebarde 01 Questo è il terzo classificato ragazzi eh? Vediamo Alebarde 01 Se ha il canale aperto, se ha tutto in regola Alebarde 01 Allora l'ho già detto e ve lo ricordo ragazzi qualora mancasse un solo requisito automaticamente verrete scartati quindi playlist ma ah, questo non c'ha proprio niente Ale bardi. ha messo solo mi piace e basta non c'è niente sul canale e quindi niente ragazzi preparatevi, mettetevi comodi perché se già partiamo così mi sa che sarà un po' lungo riandiamo con il secondo vediamo Alessandro Lombardi Apriamo Alessandro Lombardi Allora Innanzitutto qui già mancano le iscrizioni Poi mancano i video Manca un po' tutto Quindi anche Alessandro Lombardi Scartato ragazzi Passiamo ancora Andiamo avanti cos Che cos Che cos che cos, che cos, che cos Non c'è un cazzo Ricarichiamo la pagina Proviamo a vedere Ma che cos, ragazzi, non c'è un cazzo Non c'è un cazzo di niente Ha scritto partecipo e, e bla bla bla E quindi andiamo avanti Andiamo avanti E abbiamo l'ore, l'ore, l'ore Te voglio bene, eh, apro il culo e speriamo Perfetto, speriamo Vediamo un po' se è il terzo classificato Vediamo se oltre a aprire il culo hai aperto pure il canale Allora, vediamo, vediamo Playlist create, video caricati Video piaciuti non ne vedo però, ragazzi Playlist create Magari c'ha pure l'iscrizione, per carità di Dio. però gli manca il video piaciuto. Eh, io non lo vedo il video piaciuto, ragazzi. Vediamo un attimino. però, voglio dire, qui se mi metto a controllare il tutto, ma non perché non voglio controllare, per carità di Dio, controllo pure. però, vedete, coce monstro riso. ragazzi non c'è manco l'iscrizione ha aperto il culo ma a quanto vedo non c'è manco l'iscrizione eh, ragazzuolo che qui tu hai aperto il culo il culo sei aperto l'unica volta forse che avevi detto qualcosa in vita tua te la sei magnata perché giustamente non c'hai né iscrizioni aperte cioè né l'iscrizione al mio canale qua l'iscrizione aperta ce l'hai per carità del dio e nei video piaciuti mi dispiace ti detto male lo so non me ne volere però eh, mi dispiace Quindi passiamo al prossimo ragazzi Speriamo che non siete tutti a 700 così Zio zio zio zio Vediamo zio zio Allora video piaciuti Ah già andiamo bene va, va. Forse ragazzi abbiamo trovato il terzo Che eh, potrebbe aver vinto Aspettiamo che cari vediamo indietro innanzitutto i video piaciuti mazza però zio zio, sei scarso eh, hai messo solo mi piace al video contest e poi tutti gli altri video che ho caricato Ah, giusto uno me ne hai messo che mi piace che sta qui poi, non cazzo sta il mi piace sul video contest? zio zio zio zio, zio carichiamo altri video zio zio non vedo il mi piace del zio zio qua ci stanno video di 4 settimane fa niente ragazzi zio zio i video piaciuti del zio zio sono finiti qua tra cui come vedete ragazzi non è che sto qui a a pettinare bambole anzi è pure una bella rottura dei coglioni però se voi fate così, a me mi scassa la minchia tutto sto trantram. Mamma mia. Ecco, cioè, l'unico video piaciuto che c'è a zio zio del canale mio è questo qua. Vediamo le iscrizioni del zio zio. Io ragazzi cerco di essere corretto con tutti, quindi... Però così non si fa. Ah, così non si fa. Allora, vediamo pure le iscrizioni Mannaggia, la miseria Visualizza tutti Comunque già gli manca il video piaciuto Quindi è inutile che sto qui a guardare le iscrizioni ragà, eh? Io le sto a guardare per proforma Per proforma Però Cioè non posso Stare qui a perdere tempo che se ogni persona mi metto qui a perdere tempo eh, ci stiamo tutto l'anno giustamente magari ce l'avrà pure zio zio l'iscrizione no non c'è manco l'iscrizione zio zio a ah, raga eh dai su ma bene account ma io boh dai vabbè, vabbè andiamo avanti cioè chissà che cazzo vi costava Iscrivervi, Lasciarmi like Cioè proprio cattiveria allo stato puro, vabbè Comunque a posto Zio zio, dark fly Che è eh, Dark Dark fai fai Fai te, fa un po' te Vediamo un po' che fai te Dark fai fai ah, Anche lui Iscrizioni Playlist create iscrizioni e video piaciuti non c'è un cazzo quindi ragazzi passiamo avanti eh dovrei cancellare pure i commenti di queste persone però eh? si sì. ah allora, vabbè tanto mi ricordo comunque sia sì, no? e poi se vengono riestratti un'altra volta Vincenzo Mirabella vediamo Vincenzo Mirabella però è una rottura dei coglioni, eh Vincenzo Mirabella pure, canale chiuso certo, avete proprio capito tutto eh I am crazy, beato te che sei matto I am crazy, I am crazy, vediamo un po', video playlist, innanzitutto andiamo in playlist Non c'ha nessuna playlist. Non si vedono le playlist dei video piaciuti. Video, vabbè, saranno i video sua. Sicuramente, eh, sì, questi sono i video sua. Eh, caricati da lui, eh. I am crazy. Mi dispiace pure per te, però, eh. Niente, qua, qua, ci fanno capodanno, ragazzi. Eh, io lo dico. Artan Stembari. Artan Stembari. Allora, vediamo, sto Stembari video piaciuti video piaciuti di Artan Stembari sicuramente ha messo mi piace solamente a quello lì dei video Artan perché Artan è un tizio che mi pare che si fa vedere solo quando faccio i contest e vediamo se ha messo mi piace a quel video perché se non ha messo mi piace a quel video Allora, ammesso mi piace, a questo qui e va bene, ho pubblicato in altri 6-7 dei video. Mi piace eh, è tipo da mi piace occasionale, Artan eh? Artan è un tipo da mi piace occasionale. Vediamo un po'. Per fortuna che gli ho fatta la copertina video perché sennò già mi ero impicciato e eh, niente, qui io non vedo video di Artan e ragazzi non li vedo, non li vedo, non li vedo, ho visto solamente un video che l'avete visto anche voi, cioè ma avesse mai messo un mi piace ragazzi ragà, dai madonna che cazzo vi costa col schiaccia al like, e poi dite che sono cattivo mortaccio vabbè ma non bestemmio perché oggi è Natale però non bestemmio eh? cioè ragazzi qui sta mandando proprio uh, eh? ma io non penso che questo Vartan abbia visto tutti questi video no, non lo vedo non lo vedo non lo vedo ragazzi non lo vedo non lo vedo Poi insomma piagnete, mi mandate i messaggi in privato Cioè io posso lavorare così Questo eh, questo è Eh, eh raga qua non c'è un cazzo non c'è Non c'è un cazzo di niente Non vedo un cazzo di niente Cioè calcolare che ho, avrò visto un miliardo di video fino a mo miliardi no però insomma sono un bel po' Di tutti i video, eh, solamente uno mi ha messo like Posso capire? Sì, ok, vedi tanti video al giorno Ma quanti cazzo di video ti puoi vedere al giorno? Metti mi piace a destra, mi piace a sinistra Io un mi piace non muovo meglio Bah Vabbè, raga. Cioè, fosse stato Ah, vedi, una live mia di de quanto? Dei tre mesi fa, vedi che roba, oh una live mia di tre mesi fa quindi in pratica l'ultima volta che si è fatto sentire sul canale Arta ah no, no, no, ho capito vabbè raga arrivati a sto punto risaliamo pensate che rottura deco io pensate che rotto voi vi è stata romper cazzo pensate io vabbè Cambiamo, capito raga io mi me posso sta mettere cioè mo, parliamo se è chiaro e il video piaciuto non ce l'ha, ce l'avrà pure l'iscrizione per carità di dio, eh però insomma il video piaciuto non ce l'ha io lavorei chiude proprio in fretta in fretta sta cosa, ma Cioè, non ci stiamo a rendere conto ragazzi ci stiamo rendendo conto? e io lo so a fare per voi, so a fare le cose precise va vabbè va ah vedi iscritto al canale di Bigurius come me io pure sono curioso mi piace tanto Bigurius ragazzi è uno forte e eh niente, manco iscrizione c'hai cioè, Artan, a parte vabbè tanto comunque Deve mancava il video piaciuto eccola qua l'iscrizione ma tanto comunque sia deve mancava il video piaciuto quindi nulla, ragazzi io se non vedo iscrizione e video piaciuto già vi ho detto, lo sapete tutti speriamo che trovo qualcuno che ci abbia i requisiti stiamo parlando per il terzo classificato ragazzi terzo classificato, video caricati vediamo subito se c'hai playlist. Se non c'hai le playlist dei video piaciuti, automaticamente via. Video piaciuti. Eccolo qua. Questo è il video mio, vedi. L'ha messo pure in, in una playlist a parte. Che gli è piaciuto. Però non c'ha l'iscrizione. Non c'hai le iscrizioni! Puttana la miseria! Ma perché fate queste cose, ragazzi? Perché fate queste cose? Io non lo so, non lo so Così mi fate padre... A geste Mizl! Avevi vinto Non c'hai le iscrizioni pubbliche Non ci stanno Annaggia la miseria Ti ringrazio per il like Però non c'hai l'iscrizione. Passiamo al prossimo Dottor 221 Dottore 221 Scusate ragazzi Allora è il dottore Vedete ma il dottorino qui va? Er dottorino alle alle Er dottorino alle alle tutte le attività No voglio vedere le playlist A parte che non c'ha Non c'ha Video piaciuti Fammi vedere il dottorino Non mm, vedi 3.000 rotti video Mamma mia Sì ma non c'ha le iscrizioni pub. Mamma mia Ragazzi ragazzi ragazzi, ma comunque a me mi pare di aver fatto solo video contest. Eh. Mi pare che nell'arco di questa settimana ho fatto un botto di video. Ma mi ma avessero mai lasciato un like su altri video? Ragazzi, ma che fan siete, ragazzi! GTA Online, togliere la neve, Ma ha lasciato un like su quello lì. Ah, ai, ai. questo qui eh? Ah, vedi? Allora, qualche like mo lasci, bravo, bravo, ciccio, bravo. Eh, però, ritorniamo sempre lì. Non hai le iscrizioni? Non, a, non hai le iscrizioni, canali, canali. Questi, c'hai cioè, i canali tua, i canali correlati tua vediamo un po canali eh, qui devi avere iscrizioni pubbliche come tutti gli altri ah questi ho i canali i canali i canali vediamo un po ah, dottore dottore dottore Dottor, eh dai, dottor, madonna, dottor Che palle, oh, mi fate incazzare come la iena Eccoli l'iscrizione, allora Faccio un giro nuovamente sui video piaciuti Questa è l'iscrizione, perfetto Il dottore c'è l'iscrizione Vediamo la playlist dei video piaciuti Come cazzo sta messa sta playlist dei video piaciuti, oh E scendiamo nuovamente. Quello, questo è mio perché sono sicuro, ho visto, quindi è mio. Quello del contest però non lo vedo io ragazzi. Eh. Questo GTA online eh, togliere. Lo visto pure prima. Puttana la miseria, oh! E mettete è una borda bordate mi piace, in giro, e poi vi pesa il culo mette il mio piace a me. Oh molte gta online cose strane ma hai messo mi piace quindi suppongo che il contest sarà qui ne ho solo money glitch altri video caricato forse forse se sei ricordato di mettere like sul video e mo trovate il vincitore ecco un altro video di quei mia se sei ricordato di mettere like eccolo qua ragazzi il primo account quello del terzo posto è di dottore quindi andiamo su eh, dottore questo, questo qui è il video ragazzi andiamo su dottore e andiamo a cercare dottore dottore come cazzo ce l'ha il logo dottore su youtube Aspettate raga, aspettate Che il logo del dottore è qui, non mi ricordo Dottore, gli ha detto bene al dottore Allora, dottore, c'è la fotina qui Una, una cazzo di fotina, mo vediamo, dai Dottore, dottore, dottore Mamma mia, che siete uno Raga, oggi sto euforico eh Dottore, dottorino, dove stai? adotto e dai! Mamma mia, quanti cazzo siete! Allora, ragazzi, colgo pure l'occasione per dirvi che per il 6 gennaio, visto che il mio personaggio è donna, farò un altro contest. Non so quanti account darò perché devo controllare quanti account mi sono rimasti. Visto che vi sto a regalare proprio così. Adottò! Mamma mia, dottore! Vabbè, allora, famo così io tanto lo scrivo qua all'inizio della cosa e modifico e modifico metto un cazzo dottore no ma lo scrivo giusto per ricordarmi io però, eh? dottore dottore 2 2 1 terzo classificato terzo no hashtag no magari ma eh? ah, manca la chiocciolina oh. vabbè terzo classificato ok perfetto montanto lo mettiamo così poi lo rimodifichiamo e lo riporto di là ah vedi al terzo classificato l'abbiamo trovato quindi dottore se riesce un'altra volta non è più idoneo ragazzi eh. ecco chris alberoni wow chris alberoni un commento andiamo a vedere chris alberoni questo ragazzi è il secondo account eh raga raga questo è un fan questo è un fan ragazzi questo è un fan a me queste cose mi esigono me esaltano proprio ragazzi questo è un fan Così si fanno le cose. Così si fanno le cose ragazzi, fammi vedere. Sì, è a ah, me piace vedere queste cose, A me piace vedere queste cose. Questo è un vero fan, questo è un vero fan. Però non mi di, Chris Alberoni, che ti sei scordato se mette like al contest. Non me lo di, fammi vedere, fammi vedere qui. No, metta piangere. Se è un fan come te, si è scordato. Porca troia, cioè mi segui da un botto di tempo. Ragazzi, sono tutti i video miei. Se è scordato di mettere il like. Porca puttana. Ma, ma io, io non lo so. Io non lo so, ragazzi. Ecco, lui meritava di vincere. Meritava di vincere questo secondo account. Però purtroppo non glielo posso dare Non glielo posso dare perché perché ovviamente non mi ha lasciato il like, non ha lasciato il like sotto il video, me ne ha lasciati miliardi di like, eh, perché ne vedo proprio tutti i like sotto tutti i video miei, è un grande sto personaggio, è un grande, anzi lo ringrazio proprio, lo ringrazio perché oh, un fan come lui, non so dove lo trovo, però purtroppo devo stare a regolamento e non lo posso far vincere. Sono sicuro che ci avrà pure l'iscrizione. A meno che non abbia fatto una playlist a parte solo per video mio, magari c'è cascato. Video caricati, no? E quindi niente, ragazzi. Niente dai, non. Uh... Mm, ci metto le palle sul fuoco che hai iscritto però gli manca l'iscrizione, gli manca quel video piaciuto quello proprio ce n'ha tanti, io ti ringrazio Chris Alberoni, sei un grande però purtroppo ti devo scartare per via del regolamento qui abbiamo Massimo Saligiu sali, Saligiu vabbè come, come, come sia sia insomma, dai Allora, playlist create, playlist create, che cazzo è qui? GTA V L'iscrizione c'è, regà, eh? l'iscrizione c'è, però non ci stanno i video piaciuti, eh, non, non ci stanno, no? Che famo, raga, che famo? Se ah, uno come Cristalberoni l'abbiamo scartato, dobbiamo scaricare, scartare pure lui automaticamente io spero che non continua così, Massimo Aducci. vediamo Massimo Aducci. comunque il terzo l'abbiamo assegnato questo c'ha solo l'iscrizione mi dispiace l'iscrizione c'è grande che ti sei iscritto al canale però purtroppo non c'hai i video piaciuti pubblici e sono costretto a scattarti quanti di voi si staranno mangiando le mani in questo momento tutti quelli che ho estratto fino ad ora Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, non ho letto Cipollaro, che sei parente di Dino Cipollaro. Allora, GTA online contest di Natale chiuso. Vabbè, giustamente l'ho chiuso poco fa. Eccolo qui, il secondo vincitore. Il secondo vincitore. Va bene, allora, Luigi Cipollaro andiamo a mettere Luigi Cipollaro come secondo vincitore eh, metti in primo... no, che metti in primo piano? modifica eh, Luigi eh, secondo classificato e andiamo avanti e ora c'è rimasto il primo allora Luigi Cipollaro mi pare uno che si è scritto ieri eh. si è scritto solo su youtube mi mette proprio sto cazzo di coso questo per esempio senza cattiveria però vabbè lasciamo andare vai lasciamo andare Natale Thomas muccioli Thomas sì. Muccioli scusate ragazzi stavo per cliccare senza guardarlo Thomas Muccioli si sì, però oh, a Thomas Muccioli allora anche tu i video piaciuti ce l'hai l'iscrizione ce l'hai eccola qua che l'ho già vista però dobbiamo vedere se c'hai il video piaciuto Vediamo se hai il video piaciuto. Ho visto che hai messo molti mi piace, molti like. Questo mi fa piacere, e hai anche l'iscrizione: perfetto, ragazzi. Sono esattamente le 5 Mi è costato, non so quanto cazzo mi è costato. Mi è costato, sono le 16.34, 16 l'orario è scritto qui. Sono le 5 e 2 minuti quindi vi dico solo questo va bene comunque Thomas Muccioli andiamo a scriverlo qui che è il primo classificato e poi modifica mm? primo classificato e quindi nulla ragazzi allora abbiamo tirato fuori i tre vincitori i tre vincitori sono questi in questo esatto ordine primo, secondo e terzo classificato eh, che dire penso che il video possa finire qui ricordatevi che per il 6 gennaio farò uscire. Una, farò un altro contest che sarà l'estrazione il 6 gennaio però penso domani di far uscire il video, quindi eh, per quelli che non hanno avuto tempo, eh, diciamo di, di poter, cioè non tempo, che non hanno avuto culo e non hanno neanche messo le iscrizioni pubblico, che possono ritentare per quest'altro contest, magari vinceranno l'altro contest. Mi dispiace per Chris, mi dispiace per tutti quelli che non hanno potuto vincere, e detto questo ragazzi vi saluto, ciao a tutti!